Siamo ancora in commissione, eh, bilancio, a fare una battaglia senza precedenti per chiedere di stanziare risorse, contributi a fondo perduto per famiglie, imprese per contrastare il caro bollette. Da Regione Abruzzo, dal centro-destra che governa Regione Abruzzo, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia, sono arrivati zero. Euro, zero proposte, zero per contrastare il caro bolletto. Ecco, questo ci sta spingendo a un costruzionismo che durerà ore e ore e ore in commissioni e anche in consiglio. Non è possibile che, dopo decine e decine di giorni, dove ci siamo mobilitati, abbiamo portato cittadini anche a protestare di fronte al palazzo della regione a Pescara, i sindacati si sono mobilitati, le associazioni di Gari hanno fatto richieste specifiche e precise, si continua a parlare di zero euro euro per contrastare il caro bolletto. Noi la nostra proposta ce l'abbiamo, continueremo a farla lavarele in tutte le sedi competenti, sperando che finalmente il Presidente di Regione, il Presidente del Consiglio regionale, tutta la maggioranza possa accettare le nostre proposte. Noi siamo disposti a rimanere qui tutta la serata, anche a fare notte fonda per tutelare gli interessi dei cittadini abruzzesi. Saremo disposti a discutere anche e soprattutto su un contributo per la vita indipendente, come hanno chiesto giustamente le associazioni portatori di Handicap, Non solo altro. tutto il resto è superfluo. Invece Regione Abruzzo ha continuato a presentare proposte con finanziamenti a pioggia per enti, istituzioni e associazioni che nulla hanno a che vedere per il contrasto al caro bollette e il sostegno per la vita indipendente.